Vediamo ora in Audacity come applicare l'effetto di dissolvenza in entrata e in uscita. Voglio prima aggiungere, comunque importare una traccia audio di sottofondo e ehm, scelgo questo Magic MP3, apri. Mi ha aggiunto una traccia audio, come potete vedere sotto il parlato. Abbasso qui il guadagno in maniera tale che, la, che il file mp3 non sovrasti sulla, sulla voce quindi, e poi vado... A, uh, spostare la mia uh, traccia audio, quella del mio parlato, agendo su questo strumento spostamento temporale vado quindi come vedete a spostare la mia uh, traccia. Anche spostata la traccia uh, musicale quindi mp3 è un po' troppo lunga rispetto temporalmente lunga rispetto al mio parlato quindi vado con lo strumento seleziona a toglierne una parte l'ultima parte quindi seleziono e faccio catch. Ora applico selezionando eh, l'audio Magic importato mp3. Applico con l'effetto dissolvenza in entrata. Posso vedere il risultato. Come vedete, mentre sta andando la musica ho eh, alzato un attimo il guadagno perché era un po' troppo bassa. Per me si va nella città dolente, per me non si va nell'interno d'olore, per me si alto. va tra la precita gente. Giustizia mosse il mio alto fattore, fecemi la divina potestà, la somma sapienza e il primo amore. Dinanzi a me non fuor cose create se non eterne, io eterno duro. Lasciate ogni speranza a voi che tratte Ecco, adesso vado ad applicare eh, l'effetto gli effetti vedete in dissolvenza in uscita sempre con lo stesso procedimento cioè seleziono l'ultima parte della traccia sono sempre con lo strumento di selezione vado a selezionare l'ultima parte della traccia e ehm, in effetti dissolvenza in uscita Verifichiamo l'ultima parte, seleziono da qui, quindi e vediamo eh, cosa è accaduto. Per lo duro, lasciate ogni speranza a voi che tra Vedete che comunque la traccia è ancora troppo lunga rispetto al parlato Allora sarà mia cura toglierne un pezzo ancora Selezionandola e con il eh, cancel aspettate, Selezioniamo da qui Ecco Con il cancel la tolgo Seleziono poi con, sempre con lo strumento selezione Questa ultima parte Vado in effetti, cioè dovete proprio aggiustare il file complessivo e ehm, andate in dissolvenza in uscita, così non avremo un, un tempo di attesa per la fine, troppo lungo. Andiamo a sentire, non è terne, io duro. Lasciate ogni speranza voi che tratte. Ecco. Vedete che la musica finisce in niente, anche fin troppo lunga. Potete accorciarla secondo i eh, vostri desideri.